Torniamo sempre a dire, questa benedetta K, quale K chimica devo scegliere io quando mi trovo davanti a questo bibio K chimica Dacted o Dactes? E io vi continuo a dire, dipende, fate sempre la domanda, chiedete sempre all'operatore cosa sta facendo, questo è quello di cui vi parlavo prima, cioè ci sono situazioni in cui lavoriamo con sostanze polvirulente, liquide, sostanze cancerogene e mutagene, parliamo di lavorare con sostanze altamente volatili tipo il cloroformio, molto più pesanti come la formaldeide, quindi va verso il basso, lavoriamo 5 millilitri, 5 litri al giorno, possiamo canalizzare una K Non la possiamo canalizzare, perché immaginate i vari contesti, ci sono situazioni in cui mi trovo almeno uno, non so dove sboccare, dove uscire fuori, allora quello che consiglio al cliente è tolto che quando lavorano con cancerogeni dovrebbero sempre canalizzarla, a prescindere sono fatti loro se non la possono canalizzare, in teoria vuol dire che stanno lavorando in un locale che non, non andrebbe eh, utilizzato, dovrebbe essere, dovrebbe essere un altro, un altro locale, però indicativamente se stai almeno uno e devo per forza usare una cappa a ricirco non so dove collegarla, quello che è il mio consiglio è di utilizzare delle cappe più performanti in termini di eh, filtrazione, cioè ci sono cappe di vari costruttori, che ne so, Acquaria, Gruppo Strola, per esempio, che danno la possibilità di montare all'interno più filtri uno sopra l'altro e quindi avere anche due filtri da 10 cm, quindi 10 più 10, 20 cm di filtrazione, eh, alcune forse tre anche addirittura, eh, per eh, due o tre filtri uno a fianco all'altro, in modo tale da avere più eh, superficie filtrante possibile, se devo per forza andare al ricircolo. Questo ovviamente è una questione più costosa, più onerosa in termini di cambio carboni attivi, eh, però maggiore sicurezza, cioè io per un discorso di sicurezza farei assolutamente questo. Ci sono cappe che hanno anche un combinato nella parte chimica, di, perché hanno magari anche dei rischi biologici, quindi filtro EPA, filtro a carboni e si possono combinare. E questo è un discorso che sicuramente, dipende sempre, ecco quello che prima, dalla lavorazione. E perché questo, comunque ci sono, sempre, ci sono delle norme che vietano le emissioni in atmosfera a seconda se loro vanno in deroga o non vanno in deroga. Quindi bisogna fare attenzione a questo, cioè se il nostro consiglio deve vertere su un discorso del genere, bisogna chiedere un attimino se loro hanno un'urgenza legata anche a eventuali autorizzazioni per acqua, varie. E se sono soggetti a controllo, quindi non so se voi fare tempianti, se fisicamente vi verrà chiesto questo, solo per andare a controllare, ecco, io vi do un po' di indicazioni in generale perché poi fare le verifiche è una cosa, in realtà è, è, è la partenza quella, cioè saper fare le verifiche, differenziare le cappe e capire come funzionano è la base, poi da lì uno dà i giusti e i giusti consigli fino ad arrivare a guardarsi tutto l'impianto e dire beh, effettivamente va bene o non va bene, puoi fare questo, puoi fare quest'altro, si deve fare così, si deve fare così, ci cioè, cioè, sono tantissime, eh, tantissime variabili.